ciao sono Marco sono a spazio insieme al fedele amico a quattro zampe che ormai è corso avanti quindi dobbiamo soltanto raggiungerlo ma adesso parliamo un pochino io e te voglio parlarti durante questa passeggiata dell'equilibrio il tema è l'equilibrio a tutti quanti noi piace essere in equilibrio cerchiamo sempre di arrivare all'equilibrio ed è un po' anche un fatto naturale questo no in natura tutto cerca di equilibrarsi basti pensare, non so, all'acqua, l'acqua se ha una condizione di squilibrio continua a scorrere finché non rimane in una posizione statica. Il fiume è la condizione di squilibrio che poi porta eh, l'acqua in una condizione di maggiore staticità, anche se mai ferma. Questo ci deve far riflettere un po' perché anche il mio camminare è una condizione di una costante perdita di equilibrio per cercarne uno nuovo, cercherò di spiegarmi meglio e così funziona proprio nella vita, l'equilibrio ci fa comodo, ci piace e viene ricercato da ogni cosa in natura, è proprio un effetto naturale delle cose, dove c'è un vuoto quello prima o poi verrà riempito da un qualche altra cosa, comunque se io devo fare un passo in avanti devo perdere la mia posizione di equilibrio perché io in questo momento sono in equilibrio e sono in una posizione statica solida ma sono fermo, non progredirò mai se non perdo un po' l'equilibrio, per poterlo fare, per poter andare avanti devo come minimo perdere un minimo di equilibrio per andare avanti, per cercare ovviamente un nuovo equilibrio, perché il mio passo è una perdita di equilibrio che porta verso un altro passo che sarà un'altra perdita di equilibrio e l'acquisizione di una nuova stabilità. Dobbiamo sempre perdere un po' l'equilibrio nella vita, se no non riusciamo a progredire, non riusciamo ad andare avanti. Tutti i nostri progressi sono avvenuti grazie al fatto che a un certo punto ci siamo lanciati oltre e abbiamo progredito, abbiamo avuto questo progresso proprio perché ci siamo lanciati in qualche cosa di nuovo, qualcosa che non conoscevamo e che ci dava incertezza, insicurezza, perdita di equilibrio un pochino dobbiamo sempre perdite, perdere l'equilibrio e ovviamente deve essere un'azione un calcolata, cioè una perdita di equilibrio calcolata come il semplice fare un passo avanti, non stare troppo in equilibrio, non essere troppo statico o statica, perdi l'equilibrio ogni tanto per poter progredire, questo è molto importante e spero che questo mio concetto che ho condiviso con te possa tornarti utile perché lo ritengo un qualche cosa di valore e come sai il valore se lo condividi si moltiplica se non lo condividi purtroppo viene dissipato e quindi magari che ne so condividilo anche tu io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che veramente lo vedo come un puntino piccolo lontano e ti saluto con un abbraccio